Bentornati su MyFootballJersey Oggi vediamo la maglia di una squadra americana che gioca appunto nel campionato americano dei Los Angeles Football Club la maglia da trasferta in versione player La maglia è molto bella, nella mia classifica questa prende 4 stelle veramente bello il materiale e molto bella questa sfumatura un po' sul verde sul nero una maglia che vi consiglio Il costo lo vedete qui sopra estremamente basso e vantaggioso per una maglia fatta bene che arriva con dei tempi di spedizione molto buoni questa è arrivata in 17 giorni Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia Andate a vedere sul sito quali splendide offerte vi attendono. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando lasciate un grande like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che questo è l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.